Eccoci qui di nuovo con una, una nuova diretta. Dunque riprendiamo quello che è il nostro percorso nel, nell'universo davvero molto vasto di quelli che sono i dati eh, multispettrali. Multi Fino ad ora abbiamo visto gli aspetti teorici minimi a eh, comprendere eh, e contestualizzare il perimetro eh, entro cui eh, vogliamo, eh, vogliamo muoverci. Da eh, oggi, eh, con, con le prossime dirette, eh, andremo a conoscere un po' più da vicino i dati multispettrali, sia nel loro utilizzo e, eh, e anche insomma, in quello che è appunto il, le, le, il significato che hanno questa tipologia di, di dati per il calcolo appunto, degli indici multispettrali. Eh, gli indici multispettrali sono davvero eh, tantissimi e eh, per i più disparati utilizzi. Oggi andremo a eh, conoscere eh, l'NDVI e appunto nella prossima diretta ne vedremo degli altri. Se avete qualche eh, indice in particolare eh, che volete insomma, approfondire, eh, scrivetemelo nei commenti e insomma, lo approfondirò anche io nel caso non lo conosco e ne parlerò poi il prima, il prima possibile. Ho appunto nominato uh, l'NDY, che uh, è un indice, il cui acronimo uh, è Normalized Difference Vegetation Index, che come si evince già uh, dal nome, è un, tipolo, è un particolare tipo di indice che uh, viene uh, utilizzato per lo studio della, della vegetazione. I primi studi su uh, questo tipo di um, indice... Uh, nacquero grazie alla messa in orbita del ERTS, Earth Resource um, Technology Satellite, il 23 di luglio 1972. Questo satellite successivamente viene chiamato Landsat 1. Lo scopo insomma, della, del, delle prime analisi uh, fu appunto quello di andare a... Um, studiare dallo spazio la Great Plains, che è una uh, vasta uh, pianura nordamericana che si sviluppa uh, tra la cordigliera nordamericana e uh, l'oceano Atlantico. Um, questa, questa pianura um, è risultata particolarmente utile perché appunto si espande uh, su un'area molto vasta del globo e uh, con una uh, differente uh, varietà di latitudini e di climi, infatti si va dal clima eh, più o meno desertico del Texas a quello subopolare del Canada. Ecco, nel 1972, quando fu lanciato in orbita questo satellite, fu messo in orbita questo satellite, eravamo in un'epoca totalmente pionieristica sia dell'esplorazione spaziale, ma eh, anche della, eh, dello studio dell'Earth Observation. E, um, i, ricercatori, I ricercatori che lavorarono su questo uh, progetto, uh, Donald Deering e Robert Haas, iniziarono proprio a ricercare la correlazione tra le caratteristiche biofisiche e la firma spettrale della vegetazione presente in quest'area del, del globo. Il primo ufficiale report, uh, quindi il primo report formale in cui si parlava di NDVI, arrivò nel 1973. Dal dottor John Rose, direttore del Remote Sensing Center della Texas AM University. Uh, questo risulta essere proprio il primo um, la prima eh, notizia storica in cui uh, viene ripreso l'NDY e uh, Appunto, è il, il primo indice praticamente che è stato, uh, che è stato studiato, che è stato. Messo poi a, a disposizione della, della comunità. È un indice che lavora andando a normalizzare la differenza tra il NIR infrared e il RED. Il perché si utilizzano queste bande dello spettro eh, elettromagnetico eh, l'ho eh, accennato e ne abbiamo parlato insomma, in qualche diretta eh, precedente. La eh, formula che va a definire questo eh, indice eh, restituisce un dato che uh, ha valori di domain number compresi tra meno 1 e 1. Uh, in particolare questo range di uh, validità dei, uh, dei DN uh, è molto utile per capire cosa stiamo guardando uh, con la nostra analisi. Se questo range è compreso tra meno 1 e 0, uh, abbiamo un'analisi su nuvole, acqua uh, o neve. Uh, se siamo tra 0 e 0,1, stiamo guardando un solo spoglio, un solo eh, roccioso, tra 0,1 e 0,5 stiamo analizzando delle aree arbustive o comunque della vegetazione poco vigorosa, eh, da, da 0,5 fino al massimo eh, positivo del range, eh, quello che an stiamo andando a guardare e eh, ad analizzare è la vegetazione densa oppure potrebbe essere una vegetazione molto, eh, molto vigorosa. Eh, quindi, eh, in pratica la uh, formula dell'NDY ci consente, come abbiamo detto, di andare a um, valutare uh, la uh, vigorosità della vegetazione uh, dell'area su, uh, su cui stiamo studiando. Um, ecco, Abbiamo parlato di quei pochi concetti teorici uh, legati al, al, all'NDY e um, adesso uh, andremo un po' a uh, vedere quello che è il, il dato uh, in sé, eh, andando a utilizzare il dato Sentinel-2 di un'area che a me eh, è molto cara, e che è quella del Parco Nazionale del Vesuvio. Il, perché eh, utilizzo quest'area? Insomma, ne ho eh, parlato anche in altre, eh, in altre eh, dirette: eh, perché insomma, risulta essere eh, un'area eh, in cui. C'è stato l'incendio del 2017, ne ho parlato appunto appositamente in un video eh, qualche tempo fa e c'è anche una uh, web map, un piccolo web GIS sul, sul mio sito, lascerò i link a queste due risorse nella descrizione di questo, uh, di questo, di questo video. Ma appunto veniamo a quello che è il, il dato. Uh, sto utilizzando uh, QGIS come uh, software desktop per uh, le analisi che stiamo per per vedere, e ehm, quello che voglio appunto subito farvi eh, notare è la differenza con cui si va a presentare quest'area tra il 22 eh, luglio 2016 e il 6 agosto 2017. Quindi già dal punto di vista del, del, del visivo, quindi ciò che l'occhio umano riesce a vedere, Uh, si nota già una certa uh, differenza. Andiamo però in prima istanza a calcolare l'endvi del, del 22 luglio 2016. Quindi utilizzo il raster calculator, me lo trovo tra i mh, processing appena eh, utilizzati, cioè utilizzati di recente. E appunto quello che voglio andare a fare è uh, applicare la formula che abbiamo appena visto, quindi in questo caso devo andare a uh, sottrarre la banda 8, che è la mia uh, near infrared per i dati Sentinel, Sentinel 2, e uh, utilizzare quindi anche la banda uh, 4, che è la red, sempre per i dati uh, Sentinel 2. Possibile poi anche eh, automatizzare in alcune diciamo, apposite eh, procedure questo tipo di, di analisi. Ad esempio qui già c'era la formula dell'NDVI che avrei potuto utilizzare, però volevo far vedere insomma, tutto il processo come veniva eh, definito. Eh, siccome il sistema di riferimento di questi dati è sempre eh, lo stesso, eh, dei dati che sto utilizzando è sempre lo stesso, eh, ovviamente la base map di OpenStreetMap non fa testo in questa circostanza, mi basta scegliere una, uh, qualsiasi di queste risorse come uh, dato uh, sorgente. A questo punto basta che uh, avvio il calcolo e ho quindi ottenuto il, il mio NDVI per il 22 di uh, luglio 2016. Mettiamolo in una forma un po' più uh, comune dal punto di vista della colorazione. Uh, Eccolo qui, ad esempio possiamo associare un equal interval di 10 classi. E questo è praticamente l'output che abbiamo ottenuto: 2016. Stesso eh, discorso lo andiamo a fare adesso per il eh, 2017. Quindi. così. Come prima utilizzo una fonte per il stato di riferimento qualunque di quelle ovviamente coerenti con ciò che sto analizzando. Questo è il 2017, lo spostiamo qui. E come possiamo vedere già si apprezza dal punto di vista dell'analisi una eh, differenza notevole di eh, colorazione del, del dato. Andando ad utilizzare VeloTool, che è un plugin di QGIS, possiamo passare il mouse su queste aree e vedere poi il risultato del Velo, qui, che in questo caso appunto e um, l'informazione contenuta nei DN, nei domain number del raster che stiamo guardando, quindi attivo anche il 2016 in modo da avere una doppia visualizzazione. Possiamo vedere che ad esempio ci sono aree che uh, nello, stesso anno, uh, cioè, nello stesso periodo dell'anno uh, stagionale, con uh, anni diversi, si è, uh, è calato tantissimo, stiamo a un valore di 0.16 di DNVI nel 2016, praticamente il solo nudo nel 2017, quindi la vegetazione ce l'ha qui totalmente sparita. Un altro passaggio che possiamo fare per andare a approfondire ancora di più questa nostra analisi è fare la differenza del delta y. quindi effettuiamo proprio una differenza tra i due raster e um, è anche questa un'analisi molto interessante perché ci restituisce un po' di informazioni più, uh, più dettagliate. Un mio avviso. Ecco, possiamo vedere che praticamente quest'area in rosso così intenso è quella totalmente danneggiata. Quindi eh, l'incendio del. 2017 effettivamente ha provocato mh, davvero tantissimi, tantissimi danni. Ecco, con questa eh, piccola diciamo, dimostrazione abbiamo visto come è possibile calcolare l'NDVI e come è possibile anche andare a eh, analizzare l'area, eh, e a fare insomma, un po' di ragionamenti sull'area di, di nostro interesse. Quindi, detto questo, vi saluto e vi aspetto nella prossima diretta. Tchau.